Ciao, benvenuto in questo nuovo video dove andiamo a imparare questo bel groove. Per farlo, eh, che chiaramente è il groove di Crazy Little Think I Love, una canzone rock and roll. E infatti, ho anche un bel basso rock and roll, anche se comunque i Queen, bisogna dirlo, non erano un gruppo prettamente rock and roll, queste canzoni in stile appunto Elvis Presley un pochettino. Deriva dal fatto della grande passione che Freddie Mercury aveva per appunto Elvis Presley. Lo sapevi? Infatti ci sono due o tre canzoni molto belle, in stile rock and roll, ma principalmente poi qui in comunque altro. Questa Crazy Little Think, I Love, è molto bella comunque e ehm, andiamo appunto a impararla grazie eh, a meno, con il mio metodo ebook interattivo basso e batteria quindi per andare a vedere come incastrare un riff di basso insieme al riff della batteria quindi messi insieme eh, aumentano la potenza del, <ride> dell'audio appunto quello che senti il suono del basso è più bello se sotto c'è una batteria che ci suona incastrata bene insieme infatti in questo metodo ti trovi nella stessa pagina eh, sia il video quindi è interattivo tu apri una pagina da browser e ti trovi il video dove ti spiego nota per nota come andare a leggere la partitura, come suonare, il ritmo le note, le posizioni un mini video dove c'è Uh, i, tutti i sedicesimi della batteria e tutti i colpi che, che, che dà la batteria per poterli appunto individuare prendere i tuoi punti di riferimento e suonarci insieme poi abbiamo la partitura eh, e poi abbiamo due audio il primo eh, a una velocità più lenta il secondo al, più o meno alla velocità originale della canzone in cui eh, questi audio hanno appunto la batteria, chiaramente, una chitarra acustica d'accompagnamento sugli accordi, e poi il basso che suona tipo il primo giro, poi sparisce e ti lascia esercitare. Quindi eh, a un certo punto il basso sparisce, devi essere tu che lo sostituisci, ci puoi studiare sopra, in questo modo secondo me puoi migliorare, puoi divertirti e... E quindi ti invito a andare a vedere questo, questo metodo lo trovi sul mio sito carlochirio.com ebook basso batteria vedi ce ne sono tanti altri puoi dargli un'occhiata eh, se metti il codice sconto qua basso batteria puoi averlo anziché a 15 euro a 10 euro più iva eh, quindi riceverai questo link in cui eh, puoi avere il metodo usufruibile con qualunque con qualunque browser quindi con chrome internet explorer quello che vuoi quindi sia su tablet che, che su pc volendo qua sotto c'è anche una versione eh, dove acquistarla ci sono anche versioni epub eh, in cui puoi scaricarti tutto, tutto l'epub volendo eh, avrai 20 riff tipo questo che andiamo ad, ad analizzare adesso ne avrai altri 19 di canzoni famose divertentissime con, con il basso quindi vai a dare un'occhiata e andiamo sul groove il riff è in, principalmente su accordi maggiori, il re maggiore, che poi va a sol, la sua quarta. Allora, il re maggiore io vado a prenderlo non um, in maniera più tradizionale, normalmente se mi dico in suonare le note della triade di re maggiore io ho re, fa diesis e la. Eh, quindi con questa diteggiatura 2 1 4 che è comoda perché la mano è ferma qua invece io voglio creare questo effetto slide e vado a prendere il fa diesis con l'anulare o anche col mignolo volendo eh, se no con l'anulare partendo dal mi e scivolando fino al fa diesis qua la mano con l'indice se scendo giù di una corda mi ritrovo il la che è la sua quinta quindi tonica, terza, quinta su questa quinta nella partitura vedo ho due ottavi però attenzione non sono due ottavi dritti, straight, ma sono appunti da fare in maniera shuffle, quindi un ottavo come è scritto qua sopra per la lettura, l'ottavo shuffle eh, per facilità di scrittura si scrive come due ottavi normali, ma all'inizio partitura viene segnalato appunto che questi tata vanno suonati un po' più larghi, in pratica devi pensare come se fosse una terzina, ta, ta, ta, dove non suoni a seconda, ta, ta. invece di leggere ta, Ta, leggi, è ta, ta, ta, ta, ta, un po' più saltellante, ma vedrai che con la batteria, comunque, questa cosa ti verrà in automatico perché gli accenti che dà la batteria, eh, se noi l'ascoltiamo bene, ci porta a suonarli insieme, e questo è un po' lo scopo poi del, del metodo. Quindi, ricapitolando, re fa diesis con lo slide. La, la Si, e poi concludiamo sul Si, sulla sesta maggiore di re che troviamo al tasto 9 eh, della corda di re. Ripetiamo, andiamo sul Sol e facciamo la stessa cosa, Sol è anche maggiore ter tonica, terza con lo slide maggiore, quinta e, se e sesta. Poi concludiamo il primo giro che viene ripetuto poi due volte. DO DO SI SI SOL Quindi spostiamo la mano, con il medio prendiamo il DO al tasto 5 Ne facciamo due DO, poi SI SI, ottavi, shuffle e SOL Ripetiamo due volte e poi concludiamo con l'ultima riga in cui la prima parte è uguale al RE Poi andiamo su SI bemolle, io consiglio di prenderlo qua perché Bello profondo, si bemolle due volte, do due volte, e poi facciamo tipo il primo giro di re, re fa diesis la questa volta eh, quarto, e qua abbiamo proprio una terzina, si, la, si, re questa è la parte più tecnica che, che abbiamo. Quindi l'ultima eh, battute, le ultime due battute mi raccomando quando suoni con l'anulare non alzare tanto l'indice ma tienilo già pronto alza meno possibile le dita uh, dopo attenzione abbiamo la pausa sul 4 abbiamo poi un bel suono di rullante pan, che ci dà la ripartenza per ripartire con uh, con il giro proviamo andarlo a suonare un, un pezzo insieme prendendolo dalla base se parte <ride> infatti non parte, non parte perché ho una connessione molto, eh, molto precaria in questo momento e quindi niente pazienza, vediamo poi se parte quello, quello più veloce dopo comunque eh, ti ringrazio ancora per aver visto questo video vai a vedere eh, il, tutte le informazioni sul, sul mio sito e noi ci vediamo poi al prossimo video